salve care amiche ed amici qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan, chan e prima del video che passo a filmare che lo devo fare con il mio nokia asha 302 per filmare i dettagli e poi vedrete di che devo salutare eh, un sacco di amici che mi hanno chiesto di salutarli allora ehm, prima di tutto saluto gli amici soli di gian gallo naturalmente eh, un primo saluto va questa volta al nostro amico gian gallo come non salutare il nostro amico eh, gianfranco gallo che di sicuro deve essere anche l'admin del gruppo mi sembra che forse eh, lui mi ha invitato non mi ricordo che mi ha invitato nel gruppo comunque eh, un saluto a davide lorenzo adriana carolina gerlando fiorenza gerlando fiorenza che dice di essere uno dei miei primi ammiratori quindi tanti auguri gerlando fiorenza alessio galassetti e ti chiedo scusa se l'altra volta eh, ho pronunciato in modo equivoco il tuo nome ma è che l'avevo appuntato male infatti eh, leggendo qua gli appunti eh, l'avevo trascritto male invece ecco alessio alessio galassetti saluti eh, gioacchino orciuolo eugenia Burona, Davide Arcidiacono, Lorenzo quattro ciocchi, Ariana. Carolina. Bermudez, Federico, Suave, Jacopo Castell Castelletti, Jacopo Castelletti, ciao, Cris Fo Eugenia Ruggeri, Josef Steiner, Giulia Battistotti e saluto il mio parodista ufficiale Domenico da Pote, Mari Armeli, Domenica di Stefano. Quindi saluti a Mari Armeli e a Domenica di Stefano e Gianfranco Gallo alessandro miani quindi un saluto a tutti i, gli amici solidi di Gian Gallo. penso che eh, ho letto bene eh, di non aver fatto casini a voltare la, mm, eh, la pagina poi altri amici di facebook sebastian eh, Sguazzin. Simone Poggi, già letto con Sofia Lai, Pedro Ganzo, Michela Trevisan, il figlio di Pedro Ganzo Luis, Corrado Wallera, Riccardo Wallera e Sabrina Wallera. Tutta la famiglia Wallera. Ciao! Poi eh, un saluto speciale a Troca Antonio. Che già da mesi mi chiedeva ma quando fai un altro tutorial sui cellulari quindi al nostro amico di facebook trotta antonio un cordiale saluto e gli dedico questo video sui cellulari ho dovuto cambiare di braccio perché le dediche non sono terminate e mi faceva male il braccio ho visto che c'è un supporto per cellulare e camera ma costa io non me lo posso permettere. Allora, per quanto invece riguarda gli amici di YouTube che mi commentano sempre i video, devo salutare Francesco di Nickname Original, crono de Tiger, Freddy Fosca, Lolo Tez 1. Poi sempre su youtube claudio wolf che non so se è anche presente come claudio show che il nostro amico claudio wolf eh, è presente in sprecher eh, in un canale che è radio calcio dilettanti eh, rcd in sprecher ma sarà presente anche come claudio show e claudio wolf in sprecher e poi naturalmente è un mio amico di facebook tanto come claudio wolf che come claudio show quindi eh, non me ne sono ricordato quando salutavo i miei amici di facebook ma adesso saluto il mio amico di facebook claudio wolf e claudio show che è presente in youtube come claudio wolf e come claudio show che trasmette i suoi brani anche in radio calcio dilettanti in spreaker rcd e poi che è presente come Claudio Show o Claudio Wolf vabbè adesso basta con i saluti perché se no ci faccio tutto un video di mezz'ora e vediamo dunque veniamo dunque eh, che era quello che volevo fare ebbene caro amico caro amico di Facebook e forse anche di YouTube trota Antonio antonio trotta finalmente ti ho accontentato erano messi interi che mi chiedevi se facevo un altro tutorial sui cellulari perché ti so grande appassionato di cellulari adesso ne faccio uno quindi te lo dedico a te antonio trotta come vedi qua ci troviamo di fronte a uno dei cellulari che ti piace collezionare eh, è uscito nuovo mia madre l'ha comprato nuovo ma eh... In pratica è una cineseria. Anche se dicono che è venuto da, da Nord America, si tratta, eh, qua lo vedete nei dettagli: non c'è eh, 3G, 2G, c'ha la linea GSM 850 900, 1800, 1900, dual SIM, quindi c'ha per due targhette SIM, eh, micro SIM non nano SIM. C ha un display di 2,4 pollici, eh, carica una slot micro SD, camera, video, eh, formati di riproduzione MP3, ACC, WMA, WMA WAV, player, cioè può riprodurre tutto quello. Poi eh, MP4, H264, WMV, player stereo fm radio dt eh, gprs per la navigazione credo come vedete qua ma soprattutto come vedrete quando vi aprirò il cellulare vediamo se con una mano ci riesco ecco qua naturalmente io già ho fatto il l'ho già provato il cellulare quindi questo sarà un mettere enfasi sull'unpacking del cellulare che viene nella sua confezione e... scusate ogni tanto mi concentro su quello che faccio e non su quello che filmo eh, vedete io già gli ho tolto le protezioni che venivano eh, davanti e dietro per antigraffio si presenta molto bene col suo bordo argentato e c'è addirittura il proteggi schermo contro i graffi che dice che poi andare in Facebook che c'è 2,4. touchscreen screen incredibile! Dice touch screen, avete sentito bene? Eh, ma non è un touch screen, non so che intendono, è una sola perché non è touch screen, eh, però c'è scritto touch screen se ci fate caso. Adesso tolgo il filmetto la protettivo, così lo vedrete da voi. Dice touch screen cioè si vede che è una cineseria dove touchscreen eh, poi dice t flash sì però non è un flash che serve per la camera fotografica dice che c'è una batteria di alta qualità fm eh, musica e yahoo e non ho accesso ancora ai servizi eh, di internet perché sarà una bidonata allora mettiamo un po Mettiamo un po' da parte il cellulare. Qua troviamo subito il manualetto che è molto scarno, non mettetelo nell'acqua, non sputtateci sopra, queste cose qua, non pisciateci, insomma... E le chiamate di emergenza e queste robe qua che insomma... Poi viene eh, l'alimentatore. Che come si può vedere, la spina è tipo americana. Quindi dovete comprarvi un, adattato un adattatore che costerà qualche euro. Poi c'è la batteria. comune corrente e poi ci sono le cuffie cuffie che devo dire non sembrano cattive ma che sono economiche comunque adesso non staremo a provare le cuffie staremo a provare il cellulare come potete vedere è così fatto e dice made in cina e io gli ho messo una targhetta di memoria di un una micro sd eh, di un gigabit perché questo telefono non ha bisogno di molta memoria questo cellulare per fare dei video ne ho fatto uno di sette minuti e pesa mh, più o meno non so se 7 megabit una cosa del genere o anche di meno quindi questa targhetta che ho eh, di un gigabit in realtà è usata e eh, appare che ci sono 286 megabit, eh, megabit disponibili e non e non un gigabit però per quello che consuma eh, in memoria gli archivi che fa di foto e di video il cellulare è più che sufficiente poi qua c'è spazio per due eh, eh, micro eh, micro sim ma io ne ho messa solo una ne ho messa solo una e qua c'è la batteria messa la batteria andiamo ad accendere il cellulare bisogna schiacciare prolungatamente il tasto power che non è il tasto di romina romina power e parte la schermata allora a questo punto bisogna come tutti voi sapete correggere determinate impostazioni allora mettiamo l'ora 12 40 non piglia il 40 ah no perché la data la data la data è stato 14 3 2017 Vediamo ok l'ora 12 facciamo 45 ok ecco qua il nostro cellulare come vedete eh, è molto semplice navigare ve lo dice il vostro capitan saint -chan. è un po come avere un lg kp 215 con gli steroidi eh, adesso entriamo nel menu e vediamo che è molto facile navigare per le eh, diciamo per le varie opzioni qua vediamo ci abbiamo l'opzione camera. L'unico inconveniente che non ho capito è che le foto le fa a 240 x 320. A prescindere di avere una camera che dice di essere di 1,3 megapixel, le foto le fa a 240 x 320. Comunque c'è un, un zoom che sembra essere buono, perché ecco qua ho fatto una foto al tavolo. Dice che Può ampliare otto volte pur facendo in formato 240 x 320. Amplia otto volte, non so che cavolo ampli. Eh, poi c'è i filmati, che filma sempre in 240 x 320, però non c'ha lo zoom, non c'è lo zoom, fa dei video 240 x 320 come il samsung galaxy young 53 60 però non eh, non ha eh, lo zoom e un'opzione molto interessante se si calcola se si calcola che io molte volte non riesco con il touch screen a a rispondere a una chiamata invece così in un momento anche d'emergenza avere uno di questi cellulari digiti subito e telefoni è un po scomodo mandare gli sms e soprattutto questo modello che non ha wifi e che non ha android perché ci sono dei modelli che hanno android e wifi sono un po' difficili da navigare in internet proprio per un'urgenza altrimenti ti consumano la scheda prepaga quindi questo è tutto si fa un rumore al chiudersi ad, ad, ad, ad aprirsi si apre con rumore si chiude con rumore e poi c'ha ah, una caratteristica che se voi entrate nel menu e scegliete non so eh, fra le applicazioni c'è la calcolatrice Movistar allarma Bluetooth potete trasferire dati per Bluetooth poi c'è Yahoo MSN Whatsapp e facebook io ho cercato di entrare in eh, facebook e in yahoo ma mi dice che eh, non si può collegare con il server forse perché già questa piattaforma che eh, che sarà non so in, in java già non accetta più non è accettata più da da Facebook e da Yahoo! non so, però potete eh, avete il Bluetooth, non avete il wifi ma avete il cavolo del Bluetooth. Quindi, se voi fate un video 320x240 con una risoluzione come quella che ho caricato nel canale, eh, nel gruppo Gli amici solidi di Gian Gallo, cioè che ti filma di chiavica, poi puoi trasferire video con bluetooth in un motorola moto it seconda generazione e guardarlo certo che se già c'hai un cellulare così o come quello che, che uso per filmare perché guardare i video fatti con questo cellulare in un cellulare di qualità superiore ma vabbè hai la possibilità di farlo adesso che ho finito eh, di fare questo video eh, vi vorrei fare vedere qua si illumina una lucetta rossa come vedete gli ho messo l'adattatore e si è accesa la spia rossa per fare vedere che sta caricando e questo cellulare quando si sta caricando da spento o da acceso quando da acceso riceve sms vanno perdute chiamate accende e spegne una luce che prima ho detto rossa no e bianca come vedete genius touch la marca e si accende la luce intermittente bianca per dirci che eh, che si sta caricando ma questa stessa luce si può accendere e spegnere anche quando è entrato un SMS oppure quando eh, si è persa una chiamata. Spero caro amico antonio trotta che questo nuovo tutorial sui cellulari ti sia piaciuto spero vi sia piaciuto a tutte e tutti voi non vi sto a salutare perché siete una, una trentina di persone che mi chiedete di salutarvi io vi penso sempre vi seguo però ho già fatto l'anteprima con i saluti allora vi ringrazio di seguirmi eh, vi lascio così era da molto che non facevo un video ne faccio sempre di meno lo so ma grazie per continuarmi a seguirmi e soprattutto quelli che ho eh, nominato se per favore eh, condividono compartono il mio video per aiutare il mio canale a crescere eh, ai loro amici e contatti in modo poi che possano dire che Guardate, io guardo i, i video di uno youtuber che mi menziona nei suoi video, così a casa, fra amici, eh, conoscenti, parenti, eh, fate vedere i miei video e magari che loro anche diffondano eh, i miei video ad altri. Poi non so eh, se volete pure fare vedere ai vostri nemici i miei video, per me è lo stesso. Quindi, un saluto dal vostro sant'en chan mi raccomando alla prossima grazie di continuare a seguirmi e da presto ciao e spero che questo nuovo tutorial dopo tanto tempo faccio un nuovo tutorial vi sia piaciuto fatemelo sapere nei commentari e soprattutto mi raccomando non commentate solo i miei video in facebook commentateli in youtube Mettete like in YouTube e compartite eh, da YouTube, in Facebook, eccetera. E poi nel spa nello spazio di discussione del mio canale. Se potete, eh, discutete, eh, aprite una discussione. Ciao!